che è un corso online in cui mostro la logica che c'è dietro le diete e che potrà aiutare anche a perdere qualche chilo e che sul mio sito www.nutrizionistabrescia.com potete trovare tutti i miei contatti e le informazioni. La questione è piuttosto seccante. Non si può parlare con qualcuno alimentazione vegetariana o comunque più incentrata verso il consumo di vegetali che immancabilmente saltano fuori le proteine nobili. Questo vecchio appellativo era usato a livello accademico parecchi anni fa ma ormai è quasi del tutto assente nel linguaggio tecnico questo perché ehm, carica certi alimenti di una superiorità del tutto fuori luogo eh, però forse è meglio se prendiamo le cose con calma e andiamo per gradi prima di tutto ci tengo a specificare che dire il pollo è una proteina è sbagliato il pollo è un alimento e tra le varie cose che contiene ci sono anche le proteine a seconda della parte il pollo può contenere anche più o meno grassi, ad esempio, un'ala di pollo con pelle apporta due terzi delle sue calorie in grassi, altro che proteine. Il concetto è: chiamare un alimento con il nome di un singolo nutriente può essere fuorviante. Conviene quindi chiarire bene cosa sono le proteine. Molto spesso si dice che sono i mattoni della materia vivente, ovvero il materiale su cui è costruito tutto. Secondo me è riduttivo. Le proteine sono molto più che semplici mattoni, hanno svariate funzioni molto diverse tra loro. Faccio tre esempi. Se riesci a scomporre quello che mangi in pezzetti abbastanza piccoli per farli assorbire dal tuo intestino, è merito delle proteine, che in quel caso sono enzimi. Se riesci a sconfiggere una malattia e a guarire, è merito delle proteine, che in quel caso sono anticorpi. Se riesci a muoverti, è merito delle proteine che in quel caso sono proteine del muscolo che scorrendo una sopra l'altra lo contraggono o lo rilassano. Hanno quindi molte funzioni diverse. La funzione di una proteina dipende dalla sua forma e la forma dipende da come è fatta, quanti e quali amminoacidi contiene. Potremmo pensare agli amminoacidi con una analogia un po' semplicistica eh, come alle lettere dell'alfabeto. Ogni proteina è fatta da una ventina di tipi diversi di aminoacidi. Il tipo di proteina dipende da quali e quanti ne vengono usati, eh, così come le parole sono fatte da un po' più di 20 lettere e ogni parola è diversa a seconda delle lettere che contiene. Oltre a questo, dobbiamo ricordare che gli aminoacidi si combinano in maniera tridimensionale, quindi la proteina assumerà una certa forma a seconda di come è composta. Questo è valido per qualsiasi proteina in natura. Anche le piante hanno le loro proteine perché anche loro devono usare enzimi, devono costruire un nuovo materiale per crescere, devono avere una base per costruire una nuova pianta nei semi. Quali sono le differenze? Se lo chiedete a un chimico vi dirà che sostanzialmente sono tutte strutturate alla stessa maniera. Se invece lo chiedete a un fisiologo vi dirà che ci sono differenze sostanziali nell'utilizzo delle proteine animali e vegetali. Ma perché? Eh, perché piante e animali sono piuttosto diversi e l'uomo è un animale in generale le piante hanno meno bisogno di proteine perché non hanno muscoli nei semi però ne troviamo molte perché vengono usate per la crescita della futura pianta eh, inoltre noi non mangiamo solo un tipo di pianta ed essendo specie diverse eh, hanno fabbisogni diversi ecco che ai legumi nei loro semi non serve avere una grossa quantità dell'amminoacido metionina oppure nei semi dei cereali non c'è bisogno di una grossa quantità di lesina a noi invece servono e se andiamo a prendere le proteine animali non abbiamo queste carenze inoltre i tessuti vegetali sono più ricchi di fibre che ostacolano l'assimilazione intestinale di quel che mangiamo non tutte le proteine ingerite con gli alimenti vegetali riescono a diventare nutriente utile per il corpo. Eh, con alcune piante non abbiamo questo problema, eh, o comunque è molto basso, come per la soia. Um, altre invece ci danno più difficoltà, come frumento. Intendiamoci: non è che tutti gli alimenti animali abbiano il 100% di assimilazione, anzi, ma mediamente sono più efficienti da questo punto di vista. Queste condizioni hanno portato a parlare di proteine nobili ovvero quelle proteine che avrebbero avuto un potere nutritivo maggiore. La definizione poi è stata allargata malamente in modo tale che eh, nel parlato comune si dice proteine nobili indicando degli alimenti invece che dei nutrienti. E già ho detto che è sbagliato. Man mano che le conoscenze aumentavano però ci si è resi conto che non è il tipo di proteina o di alimento a contare. Eh, o almeno non tanto quanto la condotta alimentare completa il problema delle proteine vegetali che sembrano essere meno nutrienti si risolve semplicemente dando un po' più di attenzione a quel che si mangia senza sforzi né calcoli strani d'altronde c'era da aspettarselo tutti gli studi sulle diete in generale ovvero quelli che si concentrano sull'alimentazione in toto piuttosto che mh, su, eh, solo su un determinato alimento, continuano a dichiarare che un'alimentazione incentrata sul consumo di prodotti vegetali è sempre da preferire se si vuole mantenere una buona salute. Da questo punto di vista il concetto di proteine nobili sembrava un po' una contraddizione d'altronde per rimanere in salute abbiamo bisogno dei nutrienti nella giusta quantità non c'entra quali siano le origini di questi nutrienti eh, ad esempio il problema della composizione in aminoacidi lo risolvo facilmente mangiando vario eh, se ehm, una pianta mi dà poco di a e tanto di b e un'altra pianta ha la condizione opposta consumando le entrambe risolvo il problema Um, ed è proprio quello che succede combinando cereali e legumi i primi mi danno la metionina che manca nei legumi i secondi invece mi danno la lisina che manca nei cereali se poi guardiamo al problema dell'assorbimento basta mangiare un po di più e se questo può far preoccupare per l'aumento calorico vi tranquillizzo subito una dieta a base vegetale è difficilmente troppo calorica perché l'abbondanza di fibre e carboidrati complessi riempie presto ed evita che si mangi troppo a meno che non lo si voglia. Ehm, quindi aumentare le quantità quel tanto che basta per soddisfare i fabbisogni è del tutto fattibile. Il fabbisogno quotidiano di proteine eh, è almeno di 0,9 grammi per chilo di peso al giorno. Ma se si mangia soprattutto vegetale, dobbiamo mangiarne un po' di più. Quindi arriviamo a un grammo per chilo di peso. Non è un gran checo un momento, direi. Distinguere tra proteine nobili e proteine plebee ehm, è qualcosa che ha avuto la sua utilità in passato, ma ormai non ha più ragione d'essere. Non abbiamo bisogno di carne, abbiamo bisogno di amminoacidi e quelli possono essere presi da qualsiasi fonte alimentare.